Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video ragazzi, oggi vi spiego dove trovare questa pioggia di stelle primordiali, mi raccomando dirigetevi qui in questo posto perché dobbiamo entrare nella guia degli eretici per farlo dobbiamo attraversare un ponte invisibile ho fatto anche un tutorial su come attraversare questo ponte ma non vi preoccupate ripeteremo di nuovo questa fase nel fatto di attraversare questo ponte mi raccomando io mi equipaggio sempre di palle coltelli tanto neanche li uso eh. quindi li butto a terra e mi faccio strada così mi faccio strada ok Adesso vi faccio vedere come si fa eh? Vi faccio vedere Senza che cadete giù e vi spiaccicate Anche se questo incantesimo è molto utilissimo è okay? Molto utilissimo Cioè è molto utilissimo Se vi circondano Voi usate questo incantesimo Lo scatenate su di loro E eh? voilà Li avete distrutti Quindi fate molta attenzione qua Io adesso sono sceso dal cavalluccio qua Dalla cavretta E adesso mi faccio strada con i coltelli Quello è caduto giù che non è stato furbo come me, velocizzato il video, se no diventa noioso, eh? ok, anche perché ci sono queste orme, questa nebbia che ci aiuta a percorrere bene il percorso, quindi proseguiamo da questa parte, mi raccomando, fate attenzione a questi sgorbi che volano, poi non so neanche come mi hanno fatto a prendere dall'ascensore. E niente ragazzi, eh, salite qua, prendete l'ascensore, prendete l'incantesimo, questo è veramente un grande incantesimo Ed intelligenza mi sembra che serve di livello 50, oddio chi è questo? Intelligenza livello 50, eh già, livello 50, ma non vi preoccupate se avete bisogno di un po' di intelligenza Livellate al palazzo dei Mogwin come si chiama a farmare rune oppure a prendere delle maschere, dei maghetti, così li equipaggiamo e ci aumenterà così di livello. Adesso vi porto un attimo in quel posto, per provarlo un attimo questo incantesimo. Eccoci arrivati, ho evocato così l'incantesimo, guardate là quanti danni fa. Vabbè, poi dipende anche dal bastone che avete, ok? Il bastone magico. Quindi, ragazzi, io spero tanto che questo video vi è stato utilissimo. Lasciate like se il video vi è stato utilissimo. E iscrivetevi al canale.